L'ampurito. Hein L'ampurito. Cosa? L'ampurito, dimmi basta. Basta. E te, a castagniccia. Oh non, torna. Eh così a metta, che voleva fare, Uyoku! Eres A A quoi le